Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, come state? Spero bene, allora nuovo video pulizia oggi di eh, tutta la casa, speriamo bene, perché non so se più solo questa o anche l'altra. Comunque niente, vamos alle pulizie eh, di tutta la mia casa e speriamo bene. A dopo. E niente, due ragazze, dunque, allora, polizia fatte, sono arrivato già 38 minuti di video che faccio polizia oh, la besta, spera che un di sudore, o vabbè, sto sperando, ho un non so, crollando il disordine, non so più parlare, ma vabbè, e niente, adesso noi ci vediamo al prossimo video di polizia o di capo, quello che sarà e terza notte un po' per la vista, ma... Quella e quella sono perché quando faccio polizia mi trasformo quella che sono, ovvero in una casalinga doc E noi ci si vede nel prossimo video. Grazie ancora per la visione, grazie ancora di tutto, e, credo di aver stoppato prima, ma evidentemente no. E, però ci vediamo quando, e, o stasera o domani vediamo, perché credo di aver fatto anche troppo comunque. E tanto entra... bacio, mi like, commentate, fatemi sapere sotto i commenti e attivate la campanella e seguitemi su Instagram. Ciao.